Ci siamo, uno dei video tra i più richiesti, una bella carrellata di outfit, abbigliamento consigliato di MyProtein. È il periodo del Black Friday, diciamo che in realtà MyProtein quest'anno, per fortuna, ha avuto un altro approccio, cioè quello di fare degli sconti più duraturi, più calmi, più tranquilli, in modo che non ci sia la ressa quei giorni e non ci si sia... Um... Non, non amo particolarmente il Black Friday, se hai capito. Ma eh, questo, a prescindere è un video molto, molto richiesto, perché eh, sapete che io consiglio poche cose, ma a mio avviso valide, super valide, perché eh, se no non ve le consiglierei. Infatti sono molto, sempre molto sincera e eh, schietta nel, nel raccontare le cose. Ci sono prodotti che amo, Altri che ok altri che assolutamente sconsiglio in questo video vi faccio vedere tutto ciò che apprezzo particolarmente anche se anche lì ci sono alcuni pro e alcuni contro quindi iniziamo possiamo iniziare subito così che non ho bisogno di spogliarmi e rivestirmi pile ragazzi super super super lo potrei ripetere un'altra volta ma vabbè consigliati i pile di myprotein li hanno in versioni se non sbaglio con il cappuccio con la zip a un quarto oppure che si aprono tutti io non ho mai amato le felpe che si aprono con la zip quindi ho preso quelle col cappuccio ma ho preso anche quelle con la zip a un quarto quindi non ha il cappuccio e se non erro hanno anche due formati uno un po più fitting quindi una felpa normale così e un'altra più oversize che tanto più oversize in realtà non è però insomma sul sito c'è scritto oversize i loro pile sono veramente caldissimi e ne ho preso anche uno a jimmy che sta apprezzando tantissimo e super super super consigliati per questo inverno rimanendo in ambito loungewear casa eccetera vi voglio far vedere dei pantaloni perché questi sono eh, vecchi, si vede che hanno un po' di peli, nonostante siano lavati, eh? grazie gatto. Sono pantaloni felpati, se non sbaglio, sì, hanno la felpina dentro, neri, e io li ho voluti prendere a zampa, quindi hanno la, ehm, il fondo largo, perché boh, mi piaceva questo effetto un po' casa, un po' homey, camminare scalza, eccetera. Li ho amati, li adoro profondamente, ci sono solo neri e eh, basta, questi. Io li adoro e però ho voluto provare, giusto per, perché mh, insomma volevo un cambio, a prendere questi che sono sempre felpati, grigi, con il manicotto in fondo io pensate non sono mai stata fan dei pantaloni della felpa grigi perché mi stanno proprio da pigiama e del manicotto in fondo ma devo dire che mi stanno piacendo sarà perché sono in questo mood di colori molto tenui quindi in realtà persino ho fatto questo abbinamento che non è male però eh, apprezzo anche perché tengono caldo e quindi apprezzo totalmente quindi di loungewear di cose per, la, per stare in casa queste sono le cose che più vi consiglio soprattutto per questo inverno passerei al fitness che è un po' il mio ambito magari per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo la parola d'ordine è senza cuciture quindi seamless sul sito troverete tantissimi modelli seamless tutti vanno tendenzialmente bene ci sono alcuni che sono più strutturati di altri altri sono magari più morbidi eh, però sono bene o male tutti abbastanza validi. Non vi prego, prendete quelle con la fascia sottile perché quelle vi segano a prescindere. Cioè, sono no, cioè, no, no, no. Non me li vado neanche a cercare quelle della perché da lì poi non ho mai più presi. Per provarle farveli vedere, fidatevi di me, no. Questi ad esempio invece hanno anche la taschina, quindi sono molto utili per magari chi si allena in palestra, eccetera, per la scheda o chi va a correre, chiavine, eccetera. E eh, più o meno sono tutti così. Un consiglio sui seamless è che seppur più o meno vadano bene tutti, state comunque attenti e guardate un po' la fantasia perché ad esempio questo che indosso ha questo specie di semicerchio che gira qua davanti e non so, a me dà l'impressione che butti un pochino giù la figura e avendo io una conformazione comunque di un fisico a pera diciamo che l'ideale sarebbe quello invece di avere delle linee che vanno verso l'alto, quindi eh, io personalmente seppur la qualità del tessuto sia molto valida e mi piace diciamo che questo dettaglio li, li, li rende meno appetibili però comunque super carini uno sul quale mi volevo vorrei focalizzare perché dovete sapere che qualche anno fa mm, il seamless era uno ed era questo ve lo ricorderete da qualche magari video dell'anno di due anni fa questo era l'unico modello seamless e è durato, non so, un mese, poi è scomparso dal radar e non è mai più stato pervenuto. Sono molto felice di dirvi che dopo due anni che abbiamo chiesto, richiesto e richiesto che tornassero, finalmente questo modello è tornato e è presente in diversi colori. L'ho voluto prendere questo qua vecchio per farvi vedere che è esattamente lo stesso, quindi entrambi qui a lato presentano questo motivo di costine, sono molto morbidi e meno strutturati di questi, però sono comunque tra i migliori leggings che io abbia mai indossato e li provo così vi faccio vedere. Voilà, sì, meravigliosi. Io questi li adoro veramente profondamente, mi piacciono tantissimo, sono comodissimi e morbidissimi. Diciamo che dei leggings non ho molto altro da dire perché <ride> seamless, tutti vanno bene, provate a vedere quali vi piacciono di più tra i più strutturati e i meno strutturati, però sono comunque tutti molto molto validi e eh, consiglio. A livello di reggiseni bra ci sono tantissimi modelli, sono tutti molto molto carini, ci sono intrecci dietro eccetera, tra quelli che io preferisco ci sono questi. Questo è un modello che secondo me ora stanno veramente svendendo perché eh, probabilmente non lo riproporranno più, ma è meraviglioso, quindi ora lo proviamo. Per me è super super flattering, mi piace tantissimo il taglio a V e devo dire che eh, contiene benissimo quel poco che io ho però cioè, ci sono altri reggiseni con cui io sboccio lo so è scioccante, cioè strano come cosa ma è vero, mi escono <coughs> mi escono, vabbè e mh, però eh, invece in questo è super avvolgente infatti lo uso molto spesso per fare cardio anche perché è molto sottile io quando faccio cardio voglio dei reggiseni molto leggeri che non siano... Eh, troppa stoffa come ad esempio sono questi che hanno il collo all'americana e è bellissimo cioè io ce l'ho anche nero e eh, è veramente veramente stupendo anche con questa apertura davanti uno che vi voglio segnalare è questo qua rosa sono lo stesso modello però a me personalmente sembra che siccome questo è venuto circa un annetto dopo hanno un po' modificato il tessuto e questo tessuto è molto più morbido di questo si, si parla veramente di dettagli però insomma sapete che eh, i dettagli fanno la differenza il modello è lo stesso sempre con questo eh, buco e apertura sul davanti eccolo cioè dai dai è meraviglioso bellissimo e nero a me sta anche meglio del rosa ecco forse una cosa che non vi ho mai detto è che io per tutti i reggiseni, alla fine tolgo sempre le coppette. Uno perché mh, vanno a giro, quando magari si lavano o comunque utilizzandoli e girandoli, vanno a giro a volte mi ritrovo la coppetta da un lato o dall'altro. E poi molto spesso perché la coppetta si vede, si intravede. E a me non so, non, cioè, non dico che mi preferisco che si veda il capezzolo, anche perché poi non si vede in realtà perché il tessuto comunque è spesso. Però sinceramente non, non mi piace che si veda magari la linea, non so se ecco qua magari si intravede la linea del, della coppetta dentro, E infatti ho sacchettate piene di coppette, e eh, vabbè. Uno storico invece di eh, bra sono questi qua crossback, disponibili in tantissimi colori, e ecco questo è stupendo molto leggero appunto anche per per fare cardio però io con questo sboccio un pochino eh, quindi magari se avete un seno più eh, prorompente o una cosa, insomma, avete un seno rispetto a me anche, eh, vi consiglio qualcosa di più avvolgente eh, però insomma ecco sui reggiseni io personalmente non prediligo seamless Uh, mi vanno bene un po' tutti sui leggings sono un po' una rompiballe invece sui reggiseni basta che siano insomma che coprano, ecco <ride> non è che devono fare molto direi che uh, questo video si può anche concludere qua perché a livello di abbigliamento devo dire che MyProtein ha veramente fatto un salto di qualità in questi ultimi anni mantenendo comunque dei prezzi Uh, grazie agli sconti uh, con il mio codice <ride> nella, nella media insomma diciamo quindi uh, sono, sono molto contenta e basta ragazzi, io questo piccolo aggiornamento me l'avevate chiesto da tantissimo tempo e come sapete io mi ripeto sempre, sempre all'ultimo ma ce l'ho fatta. Quindi io ora vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video, se il video vi è piaciuto, se avete bisogno di qualche altro consiglio scrivetemelo pure nei commenti qua sotto, io cercherò di rispondervi e basta. Ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!